Non vendo cappe, non vendo cappe chimiche, non vendo cappe biologiche, non vendo cappe di sicurezza biologica non vendo armate di sicurezza, non vendo braccia aspiranti Secondo me l'assistenza tecnica deve essere super partes deve riuscire a mantenere un certo distacco e poter consigliare il proprio cliente al meglio perché praticamente tutte le agenzie tutte le assistenze tecniche sono legate hanno a catalogo delle cappe e si spacciano anche per venditori il venditore o l'assistenza tecnica che si spaccia per venditore e vi propone una cappa pur di accrescere quello che è il loro fatturato e guadagnare qualcosa di più rischia di mettervi in difficoltà in ogni modo credo che la cosa migliore sia quella di affidarsi assolutamente per quelli che sono i ruoli specifici, ognuno deve fare il suo, quindi se avete necessità di un'assistenza di cappe trovate un'assistenza di cappe che faccia solo verifica e assistenza di cappe perché sarà formata, informata e aggiornata anche a livello legislativo, normativo e vi potrà tutelare. Nello stesso tempo un'azienda di questo tipo può assolutamente consigliarvi e darvi modo di fare la scelta più idonea